Ciao, siamo in diretta, buongiorno, accomodatevi, entrate, e, um, oggi siamo qui, oggi sono qui, aspetta, faccio l'introduzione in portoghese e poi parleremo eh, con l'invitato del giorno in italiano, va bene? Vou fare solamente l'introduzione in portoghese e poi la a, a live sarà in italiano, tá bom? Por quê? Você vai entender por quê loguinho, porque nessa live de hoje, né, que na realidade é um esquenta para o evento maravilhoso que vai ocorrer, né, os três aulões de italiano para brasileiros ou ítalo-brasileiros que querem aprender italiano com naturalidade, o italiano do dia a dia... Serão no dia 27, 29 e 31 de março, semana que vem. Já segunda-feira que vem, falta só uma semaninha. Então, aqui nós estamos no esquente, estamos preparando vocês para esses aulões especiais. E hoje eu trouxe um convidado muito querido, para mim, muito querido, que é um aluno que fala super bem italiano. E aqui eu gostaria que vocês vissem a história dele e pudessem se espelhar, pudessem pegar, inclusive, dicas, né? Já pegue aí um caderninho, já anote tudo é, sobre como aprender o italiano, assim, perfeitamente como ele. E Inclusive, se vocês tiverem perguntas também, vocês fiquem à vontade, podem fazer, tá bom? Então... Voltando lá ao evento, se você ainda não se inscreveu, basta acessar o italiacoanapaua.eu e se inscrever gratuitamente, o evento é 100% online. Então, da sua casa, você vai poder assistir a esses três aulões, caso você realmente tenha interesse na Itália, na língua italiana, de forma natural. É, vamos lá, vou convidar aqui o Gabriel, Gabriel é o nosso convidado. Gabriele, è il nostro invitato intanto vi saluto saluto rogerio saluto i miei studenti che stanno entrando qua e anche uh, le persone che vogliono prendere a qualche no? qualche prendere qualche consiglio da, da gabriel ciao gabriel benvenuto e grazie di partecipare qua con noi in questa diretta ciao, ciao grazie come stai? Tutto bene? Tutto bene, e tu? Tutto bene, grazie. Ma tu parli... Um... Aspetta... Sampa... Campinas, no? Da dove parli? Giungiai. Giungiai, è vero. <ride> ok. Allora, Gabriel, eh... ho introdotto più o meno, ho raccontato un pochino, giusto? un po' di te. Ho detto che sei una persona che parla molto bene l'italiano, quindi hai una storia con, con l'Italia, con la lingua italiana, no? Eh, sì. Potresti raccontarci un po' qual è la tua storia con sì, sì. la lingua italiana? Bene, eh, la famiglia di mia madre è discendente di italiani, quindi sono cresciuto eh, eh con la lingua italiana eh, anche mio, eh, mio papà parla un po' di italiano quindi sono cresciuto sentendo delle canzoni ad esempio e quando avevo 15 anni, 15 anni ho deciso ho deciso di eh, studiare formalmente l'italiano e ho iniziato i miei studi in una scuola tradizionale ho studiato per tre anni eh, dopo io ho finito gli studi in quella scuola e ho seguito gli studi con autodidatta. E quasi dieci anni dopo di studiare da solo ho conosciuto te e il tuo corso. Ma e tu stai vicino? Sabice... Eh, e adesso siamo qui. <ride> che bello, sono contenta per questo. Ma ehm, tu cercavi un corso dopo tutti questi anni oppure mi hai trovato per caso così? ti ho trovato per caso perché non stavi cercando un corso no, eh, io studiavo da solo e pensavo di avere già un buon livello di italiano io sì. riuscivo a leggere bene eh, però eh, ho iniziato a studiare anche su Youtube e un giorno ho visto un tuo video e, mm. e ho cercato un po' di più su di te Bene, e, e hai deciso subito o hai aspettato un po' dopo che mi hai conosciuto? Perché ho una marea di video su YouTube, no? <ride> ho iniziato un bel po' di tempo fa, 11 anni, 11 anni fa. <ride> o hai deciso no, subito? Io, no, ho aspettato un po', io ti conoscevo già da un anno, penso. Ah, ah. E, la verità è che... Eh, io pensavo di eh, avere un buon livello dell'italiano, però una volta ho, eh, ho sentito un audio eh, con una persona che parlava con l'accento la, romano e non ho capito nulla. Ah, quest'audio dove l'hai sentito? Nel corso sì, sì. o al di fuori del no, corso? No, fuori pri prima di ah, conoscere, ah, ah. eh, uh -huh. eh, in uno dei, dei tuoi video tu, tu avevi detto che c'era una parte del suo corso che noi studiavamo con, con, con diversi accenti e sì. ho deciso di de, de risolvere questo mio problema, <ride> di provare. <ride> Vedere per credere, <ride> provare per credere. Sì. E quindi, cosa hai trovato di diverso da quando sei? Entrato a far parte del corso Vita, no? che hai iniziato a studiare con il metodo Vita, cosa hai visto lì dentro che non avevi visto fino a quel momento? Dato che hai una storia con la lingua, sei entrato che già conoscevi abbastanza de de della lingua italiana, no? Eri, eri diciamo che avevi anche la padronanza, diciamo che avevi piccoli magari. Volevi migliorare soltanto, no? Sì, Cosa hai trovato eh, di diverso lì dentro, nel nostro mondo vita? Eh, il mio problema era che io eh, conoscevo già la grammatica, conoscevo bene l'italiano, però non riuscivo a comunicarmi bene. Uh -huh. eh, quindi quando, eh, dopo eh, le tue lezioni ho avuto contatto con diversi eh, accenti e... E adesso riesco a capire meglio. Quest'anno ho visto Sanremo e ho capito tutto che hanno parlato là. Tu pensi che se non fossi entrato, non, non avessi conosciuto questo uh, metodo, diciamo, no? non avessi avuto il, questo contatto con i diversi accenti italiani, avresti capito di meno? Perché comunque studiavi per conto tuo, sì. no? Sì. sì, però penso che avrei capito di meno. Mm -hmm. E tu consiglieresti anche a chi sta iniziando adesso? Scusa, non ho capito. Consiglieresti questo metodo, no? Si può sì. dire, secondo te, questo si sì. può dire che sia un metodo naturale per imparare sì. una notte? un idioma, una lingua. Sì, sì, è proprio quello che eh, hai appena detto, è, è il metodo naturale, io ho, ho fatto un metodo tradizionale, diciamo, ho sì. iniziato con la grammatica, oh, eh, però eh, non, non riuscivo a, cap a sentire e parlare bene l'italiano, non è proprio il, il metodo naturale che tu offri nel tuo corso. Sì. Come hai detto tu, è un metodo convenzionale che poi tutti noi abbiamo avuto qualche esperienza con il metodo convenzionale, con questo metodo tradizionale, che nonostante sia tradizionale non è naturale, è sì. diventato tradizionale perché qualcuno ha deciso che noi inizialmente eh, dovevamo iniziare a studiare, no? partire dalla grammatica, partire dalle regole, Qualcuno sì, sì. ha deciso, <ride> là indietro nel tempo, non lo so quando, e poi tutti quanti alla fine, prima o poi, eh, eh, studia così, no? Sì, sì. Eh, eh, e io... poi anche l'inglese, no? Come impariamo l'inglese a scuola, quando andiamo a scuola. Purtroppo sì, poi... oggi abbiamo a volte tante difficoltà anche con l'inglese, appunto perché da quando siamo piccoli cresciamo cercando di capire il verbo to be, perché uh, eh, quella è stata la prima cosa che ci hanno insegnato a scuola, no? Sì, sì. Eh, eh, come hai detto, l'inglese è così, io ho imparato anche l'espagnolo così, lo spagnolo. Eh, eh, però l'inglese e lo, lo spagnolo io ho contato nel lavoro. Io, io devo... Eh, sentire, scrivere, parlare in inglese e in spagnolo ogni giorno quasi. E, e queste due lingue io ho percepito che ho, ho migliorato solo dopo che ho iniziato a lavorare con un'ora. Eh, è così. <ride> Perché poi con la pratica, no? Sì. Dovendo, dovendo eh, applicare, dovendo uh, vivere, quell'idioma, quell hai forse visto la tua evoluzione in quell'idioma, no? In queste sì. altre lingue, l'inglese, lo spagnolo. Quindi tu hai iniziato l'inglese e lo spagnolo nel metodo convenzionale, no? Sì. Non nel metodo naturale. Tu avresti curiosità eh, di iniziare a imparare un'altra lingua sempre con questo metodo che hai visto lì nel corso vita? Sto provando a farlo col tedesco adesso. Veramente? Sì. Stai utilizzando le stesse più o meno lo stesso concetto, la stessa sì, sì. modalità di apprendimento? Sì. Col tedesco? Col tedesco. Hai già imparato qualcosa da quando hai iniziato a studiare il tedesco? Ho iniziato sei mesi più o meno, da sei mesi. Ah, e come, come va? Va bene, eh, non ho ancora avuto l'opportunità di eh, praticare la, la conversazione in tedesco, però riesco già a capire bene eh, uh -huh. quello che leggo, riesco a scrivere un po'. Con l'italiano, tu hai contatto con italiani? Solo nelle nostre conversazioni settimanali. Ah, Ok. Quindi non hai avuto modo di capire da un italiano da, che vive qua, all'esterno del, del nostro ambiente, del corso, come va uh, no, al lavoro, non, per... non, non hai contatto con, contatto con, gli, con gli italiani? No, io ho ancora contatto con la mia prima insegnante d'italiano e noi parliamo in italiano, però lei è una brasiliana che parla italiano. Uh -huh. lei un'esperienza come un italiano all'esterno del corso non nuovo avuto ancora mm -hmm, bene bene allora se tu uh, cosa cosa consiglieresti a chi uh, ha già magari una conosce già la lingua italiana magari una persona che capisce ma non parla o una persona che parla appena appena, capisce qualcosa, perché magari è cresciuto in un ambiente come te, come me, no? che alla fine sentivamo qualcosa in italiano. Cosa consiglia una persona che ha, ha questa esperienza con l'italiano? Come, come, come dovrebbe proseguire con gli studi per migliorare ancora di più l'italiano? Eh, io penso che la, la strategia che... Ha funzionato per me è l'immersione. L'immersione è la ripetizione, quindi tu devi avere qualche materiale che riesca a ripetere quel che senti. Ad esempio, nelle lezioni che noi facciamo nel, nel modulo svitato, ad esempio, uh -huh. io provo a Sentire l'audio ogni giorno e fare la ripetizione simultanea dell'audio. Uh -huh. men mentre ascolto, io ripeto perché l'italiano parla, e questo mi ha aiutato un po'. Uh -huh. Bene. E questo uh -huh. alla fine serve sia per chi già conosce l'italiano, sia perché per chi sta iniziando, vorrebbe iniziare adesso, no? Sì, sì. E questo mi ha aiutato anche col, eh, con l'accento romano che ti ho detto che non capivo nulla prima. Tra l'altro nel nostro gruppo c'è pure un romano, no? Andrea, sì, sì. che poi questa settimana ci ha parlato, abbiamo fatto una diretta qui. Sì, sì. Quindi adesso il romano lo capisci bene meglio di prima, sicuramente io dico sempre che il romano no, l'accento romano dico se, se l'avessi conosciuto prima di imparare l'italiano quando, mentre stavo imparla, eh, imparando l'italiano le cose sarebbero ancora più semplici dico perché per esempio loro hanno certi accenti eh, per esempio questo, la nostra difficoltà con la R no? Brrr. Questa R, che non questa R che non abbiamo in portoghese, no? Quindi per noi è una difficoltà, diciamo. Neanche loro la pronunciano così, con questo, come Fausto Or. Loro sì, pronunciano come fosse una R, no? A Roma, più o meno, sì. ho capito, nel senso, va bene che Roma inizia con la R. Vabbè, vorrei, vorrei. Dicono un po' come fosse una. nel senso sarebbe più, stato più semplice <ride> conoscere queste, queste, questi accenti prima di. va bene, sto scherzando, ma ti, ti mh, vorrei chiedere eh, appunto, no, cosa parlando delle difficoltà con la lingua. Cosa per te, durante tutto questo percorso, questa tua traiettoria con la lingua italiana, cosa è stato più difficile per te di imparare? Proprio un argomento difficile. Un argomento difficile? <ride> Nella drammatica io penso l'argomento più difficile sia siano le particelle, perché noi no, no, non le abbiamo in portoghese. Eh, uh -huh. non, so, non so, adesso per parlare l'italiano il più difficile è, è decidere di iniziare a parlare, uh -huh. perché noi aspettiamo avere un buon livello e non iniziamo mai. È vero, sì. Uh -huh. Tu facevi questa pratica di parlare ad alta voce prima, prima che ci conoscessimo, prima che conoscessi il metodo? Avevi questa abitudine? Tipo di guardarti allo specchio e parlare in italiano? Oppure leggere ad alta voce? Leggere ad alta voce, sì. Però... Uh. Eh... Però la, la, la conversazione naturale di ogni giorno, no. Ma pensi che questa sia una buona pratica? Cercare di riprodurre, riprodurre ad alta voce ciò che... ho una lettura, oppure un esercizio. Pensi che faccia così che sia positivo? Se, penso di sì, però eh, c'è un problema, però... Eh, eh. Io ho avuto questo problema perché l'italiano non ha eh, molte marche delle sillabe toniche nelle parole. Quindi no, quando noi leggiamo non possiamo parlare, però no, eh, non sappiamo se parliamo nel modo giusto. Questo è vero, sai, io, io guarda, eh... Dico sempre che l'italiano è perfetto perché okay, è, è, ha, ha delle regole, ha, de, ha un ordine, eh, le cose hanno un senso. L'italiano per esempio, se, non è come il portoghese, a volte in portoghese esiste il portoghese formale e il portoghese colloquiale, quello che parliamo tutti i giorni, che per esempio formalmente non possiamo nemmeno iniziare una sentenza con... Ah, mi lighi, no? se, do, se dovessimo scrivere, lighimi, no? Perché c'è la, la posizione dei L'italiano non è così, l'italiano eh, ammette nella, nelle proprie, eh, nella propria grammatica, nelle proprie regole della lingua, un uso non complica la vita dei parlanti, diciamo. Però questo che hai detto è vero, sai, la questione delle toniche, degli accenti grafici, io dico sempre, con quale prepotenza lo dico, che, eh, che mancano gli accenti grafici in italiano. No? Perché poi alla fine non sappiamo, se uno, se uno non, non conosce quella parola, non sa dove, qual, è, qual è la pronuncia giusta perché non, non c'è un segno grafico indicando sì, dove va sì, la, la tonica. Però ecco, anche in questo un metodo naturale potrebbe funzionare perché prima di iniziare a leggere tu inizi a capire, no? Quindi quando vai a leggere tante volte già conosci quella parola, quindi sai anche pronunciarla. Ecco perché difendiamo sì, sempre questa cosa naturale, che deve essere naturale come un bambino impara un'altra una, lingua, no? Di no? iniziare per prima a capire. Sì, hai, hai, eh, hai ragione, mancano gli accenti. Prima del corso vita, eh, dove ho avuto questo contatto naturale con, con l'italiano, io eh, leggevo con un dizionario, dizionario a campo. Eh, L'ho anche a, a portato di mano qui su. Ah, eh, ah, per, per, eh, perché nel dizionario c'è la, la scritta fonetica de, delle parole. Eh, quindi io ho perso un sacco di tempo leggendo il dizionario per capire dove erano le toniche. Ah, adesso per contatto naturale è più facile. Eh, eh, perché tante cose magari poi riesci anche a intuire, no? Conoscendo sì, sì. di più come funziona la lingua, anche se magari ti trovi davanti a una parola che non hai mai sentito quando stai leggendo, riesci a intuire perché sai che funziona più o meno in quel modo, quindi... <ride> sì. Sì. Bello, bello. Ascolta, ma... Oddio, era qua? Mi sono dimenticata cosa ti volevo chiedere. <ride> ehm... La musica ti ha aiutato in questo processo dell'apprendimento della lingua italiana? Sì, io sono cresciuto sentendo Laura Pausini e Sgramazzotti, quindi mi ha ah. aiutato. Uh -huh, uh -huh. E, ah, quello che ti volevo dire appunto è questa: questa, questa domanda. Sei mai venuto in Italia? No. Ecco. No? Tu hai, mi hai detto prima che non, non, non nel lavoro, nella vita non hai avuto contatto con gli italiani, non sei mai venuto in Italia e parli stra l'italiano, parli benissimo l'italiano, perfettamente. Quindi possiamo affermare che una persona, anche se è in Brasile, se fa se studia nel modo giusto, può parlare perfettamente anche se non, non, non ha mai vissuto oppure se non ha mai conosciuto il paese, no? L'Italia nel caso. Sì, sì. E, e devo dire che eh, da quando ti ho conosciuto e eh, ho sbloccato il mio italiano, per dire così, eh, sono passati solo sei mesi, quasi. <ride> che meraviglia! Così io sto sorridendo qua, ma il mio cuore qua è qua perché è proprio è in festa, perché è... sono molto molto felice di vedere questi risultati. Sai, tu per esempio sei uno che mh, sei arrivato già parlando un po', conoscendo un po' la lingua, ma... Noi vediamo nel gruppo persone che hanno iniziato per esempio adesso e che dopo qualche incontro lì, no? quell'incontro che facciamo per, di conversazione, già parlano, già riescono ad esprimersi, è, una, è, è veramente una cosa bellissima, è una cosa molto molto bella. Ascolta, un'altra domanda, cosa ti piace di più della cultura italiana o dell'Italia? di quello che hai conosciuto finora. io penso sia eh, proprio la la lingua che gli italiani parlano perché noi sappiamo che ci sono dei dialetti ci sono eh, diversi accenti però loro sono una sola Italia e, e adesso eh, io so di avere la possibilità di di parlare con l'italiano di ovunque parte del, dello Stato. Mm -hmm. Hai intenzione di venire qui in Italia, conoscere l'Italia? Stai facendo qualche programma per questo o non ci pensi ancora? Io ci penso, però sto aspettando la mia, il riconoscimento della mia cittadinanza. Ah, bene. Quindi è già in... in... Processo, nel senso, è già valuta. Bene. E ti senti sicuro per venire? Eh, per quanto riguarda la lingua? Sì, mi sento sicuro. <ride> e, e parlando ancora della cultura italiana, eccetera, no? Andiamo un po' a un argomento, a parlare di un argomento che piace tanto agli italiani. Cibo. <ride> Fare il piatto italiano che ti piace di più. Ti piace la, la, la cucina, la culinaria italiana? Sì, sì. Eh, anche mia nonna faceva dei de, de dolci qui in Brasile, de, de, de, mm. le ricette che lei ha, ha, lei ha imparato dai suoi antenati. Eh, quindi mi piace. La pasta, mia eh, mia nonna faceva eh, sempre la pasta per noi. però anche la lasagna, eh, le piadine mi piacciono <ride> un sacco. Ah, le piadine? Ma tua nonna era della, del nord? Di, di dove era? I suoi antenati sono venuti da Vicenza. Okay, uh -huh. Del Veneto, uh -huh. ok. E, um, eh, hai, prima avevi um, detto, ci cioè avevi raccontato che hai visto il Festival di Sanremo no? e che hai capito sì. tutto. Hai l'abitudine di um, guardare i film in italiano? No, i film non. Non mi piacciono così tanto, neanche in portoghese no. no. Di vedo. Ah, serie? No. Ti piace di no, più leggere? Preferisco le canzoni. canzoni. Sì, mi piace ah. leggere e sentire delle canzoni, però film e serie no, non mi piacciono così tanto. Uh -huh, ok. E una canzone che ti piace? Italiana. Un cantante. Non vedo Laura Pausini perché è ovvio. <ride> non ama Laura Pausini. <ride> eh, mi piace anche Andrea Bocelli, Erosola Matuotti, Biagio Antonacci. C'è stata un. qualche anno fa Laura Pausini ha fatto il tour con Biagio Antonacci. È stato bellissimo. Sì, sì. <ride> È stato meraviglioso, una bellissima esperienza. Ragazzi, che, eh, avete qualche domanda da Faria Gabriel per quanto riguarda... Puoi essere cosa rispetto alla lingua italiana, no? Vocês têm alguma pergunta para fazer para ele? Se vocês quiserem, a gente pode agora... Non sei se vocês entenderam tutto che a gente conversou qui. Se tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta para ele com relação, por exemplo, agora em português, Gabriel, o que você aconselharia a uma pessoa que está, ou que já fala italiano, mas entende, mas não gostaria de aprimorar, né, de aperfeiçoar, ou então para quem já, para quem está iniciando agora, está se aproximando agora da língua italiana, que conselho, como você diria para a pessoa começar? Eu diria para ela começar com a imersão. Parte, é, você precisa pegar é, qualquer, algum material que, que você goste, seja música, seja é, mesmo série ou filmes, como você disse, e, e, e estudar em cima desse material. Eu, é, no, é, no seu curso, por exemplo, nós temos a Svitata com, com a leitura dos nativos do texto que nós estudamos. É. A maneira como eu estudo, eu, durante sete dias eu, eu ouço aquele áudio e o meu objetivo é no final de sete dias eu conseguir fazer a repetição simultânea daquele texto. Uhum, uhum. Depen dependendo do sotaque, demora um pouco mais para eu conseguir repetir exatamente o que o italiano fala, como foi o caso do sotaque romano que eu te disse, mas no final é. de sete dias, até o momento pelo menos, eu consegui manter essa, essa meta. Mas é, também é possível fazer isso com músicas. Se as, é. É, se as pessoas gostam de cantar, principalmente porque música você consegue ouvir várias vezes para fazer repetição. Uhum, uhum. Ótimo. E isso é. funciona para essas duas, dois, uh, duas... Como eu posso dizer? Duas, dois tipos de pessoas. Pessoa que já conhece um pouquinho e pessoa que está começando agora. Né? Você indicaria esse método dos Vitata, por exemplo, dessa imersão que a gente faz no, no curso, para quem está começando agora? Sim, principalmente porque não é só o áudio em si, também tem as aulas em que você explica o texto passo a passo, então não é um, um aprendizado às cegas. É, uhum. Uhum. Então, tem, tem essa parte da imersão, é, nós conseguimos fazer a repetição durante a semana, mas também tem um, um pouco de, de contexto. A ativa, né? É. Isso. É, isso é importante. Porque às vezes, é, muitas vezes, a pessoa fala assim: ah, eu vou começar a estudar, eu vou colocar o filme, vou colocar. E, e coloco, coloco tudo em italiano e depois eu vou aprender. Pode ser que sim, né? Mais cedo ou mais tarde, mas sem um contexto, sem um, um. Um guia, talvez fique mais difícil, demore mais tempo, né? Sim, sim, sim. precisa ter uma explicação daquilo, mesmo num método, num método natural, por isso que eu falo sempre que eu pego na mão, agora tem algumas perguntas aqui para você, não sei se você está conseguindo ler aí na sua tela, o Felipe pergunta deixa eu mostrar aqui quando se assiste uma série em italiano, normalmente para aprender se coloca legenda em italiano, português ou sem legenda? É, o que você acha sobre isso? Você quer que eu fale primeiro e depois você dá a sua... Não, posso falar. É, pri primeiro depende do, do seu nível do italiano. É, não, vai, não vai adiantar você colocar uma, um filme sem legendas é, se você está num nível básico. Por, mesmo porque você precisa é, saber o que você está ouvindo. É... Eu, é, particularmente, eu preferiria colocar primeiro a legenda em italiano para associar o, o som com as palavras, e depois que você conseguir fazer essa associação, você, é, dependendo do seu nível, se você consegue já entender ou não a, é, a legenda em italiano, você pode usar a legenda em português como apoio para entender o que está acontecendo. Mas minha, é, o que funcionaria melhor para mim é começar com a legenda em italiano, sem legenda não Então, seria o caso num nível, num nível inicial. Uhum. Sim, depende, concordo com você, depende muito do, do seu nível, do seu conhecimento daquela língua. Sem legenda, quando você já consegue entender pelo menos 80%, 70%, digamos, 70% do que você ouve já consegue entender, então aí eu diria, pode ir até ir sem legenda. É... Sem, sem legenda foi o que eu fiz no San Remo, é mais um, um sentimento de gratificação do que um, um estudo propriamente dito, para você falar, conseguir consegui entender sem ler. <risos> e olha Sim. que San Remo, é, você vê ali pessoas diferentes, com diversos sotaques e tudo mais, então não é ver sempre a mesma pessoa, né? É, então, não é que você acostuma com aquele sotaque, ah, agora consegui entender tudo. É uma grande vitória mesmo, tem que comemorar. Ter entendido várias pessoas falando rápido, falando né, do jeito aí coloquial. Agora aqui o Marcos pergunta, quali sono gli argomenti que ti piacciono di più quando devi leggere, devi scegliere qualcosa da leggere? Eh, Rispondi in italiano? In italiano, dato che ha, ha fatto la domanda sì. in italiano. Vabbè, eh, io preferisco. Eh, film di. come si dice? Fiction? Ah, giallo? Sì, giallo? Però. ma, ma qua. È... Lui ha fatto la uh, domanda per quanto riguarda libri, uh, argomenti di, da leggere. Sì, poliziesco? Piace... No, comunque fiction no. sarebbe poliziesco, giallo. Sì, anche quelli, però eh, ho cercato qui, qui, è fantascienza. Fantascienza? Sì, sì. Eh, ah, tipo esempio. Star Wars, questa roba. Sì, sì. Eh, <ride> Una cosa che non ho detto è che io ho sempre, mi è sempre piaciuto, mi sono sempre piaciuti i libri di Harry Potter. Io, io conosco la storia in portoghese dall'inizio alla fine eh, e adesso ho deciso di leggere eh, gli stessi libri però in altre, in altre lingue. Eh, li ho letto in, in, in inglese, in spagnolo, in italiano, adesso sto dicendo in tedesco. Questo mi, mi aiuta perché io già conosco la storia in portoghese. Quindi anche mm -hmm. se, se trovo una parola che, che non conosco, io, io riesco a fare l'associazione. La sì, sì, sì, dal contesto si riesce a capire, no? Sì. Asc sì, quello è importante. Eh, infatti, eh, la domanda di Filippo, no? Eh, riguardo a eh, un consiglio utile, sarebbe quello di leggere o vedere qualcosa che già conosci. Anche, per esempio, leggere una favola, diciamo, no? Leggere mh, Biancaneve, tutti quanti conosciamo la storia di Biancaneve. Quindi, leggere quella storia in italiano che tu comunque già conosci, uh, gli avvenimenti. Può essere utile, può essere. Oppure una serie che hai già visto, oppure, come, come hai detto tu, no, Harry Potter, tu conosci <ride> molto bene, quindi avere un'altra lingua eh, non fa che uh, migliorare il tuo, il tuo approccio con quella lingua. Sì. Anche se è una lingua che mh, sì, nuova, diciamo, vero? Anche se stai sì, iniziando sì. adesso. Sì. Devo dire che la prima cosa che ho letto in italiano, perché a me è sempre piaciuto leggere, è quando ho iniziato a imparare l'italiano, non è che c'erano tutte queste opzioni no? di lettura online, di trovare le cose online. Quindi, <ride> parliamo di tanto tempo fa, io avevo una Bibbia in italiano. Sì. e io leggevo la Bibbia in portoghese quindi ho detto sai che è? l'unica cosa che potevo leggere e non avevo un altro libro in italiano era la Bibbia e ho iniziato la prima, il primo libro diciamo, che ho letto in italiano è stato non tutta la Bibbia però uh, qualche libro eh, all'interno della Bibbia Matteo, il, il Nuovo Testamento diciamo <ride> allora Vorrei sapere qual è la città che ti piace di più in Italia? Cosa, se dovessi venire qua adesso, no? Hai un viaggio prenotato in Italia. Dove andresti per primo? Penso che per primo andrei eh, al nord Italia per conoscere la, la città dove i miei antenati hanno visto sono vissuti ad esempio c'è Vicenza che ti ho già detto però la famiglia di mio nonno è, è del Trento anche al nord quindi penso queste sarebbero le prime uh -huh. Uh -huh. bene a te Rogerio qual è la città che, che piace di più che ti piace di più io sì, in Italia è è bella, l'Italia è bella. Io sono... mi piace molto il sud. <ride> Veramente conosco di più il sud. Come te, dovuto alle origini, quindi ho, ho, ho visitato per primo uh, i luoghi uh, da dove sono partiti i miei antenati. e Sì, però mi piace l'Italia, anche il nord, è tutto, è tutto bello qua. L'Italia è bella e non lo sto dicendo perché, <ride> sto dicendo con tutto il cuore: ah, ha i suoi problemi, ha i suoi. però, però è bella ovunque. Allora, eh, Gabriel, vorrei ringraziare di nuovo la tua presenza qui, la tua disponibilità e farti di nuovo i complimenti, ti faccio sempre i complimenti <ride> e li voglio, voglio farli di nuovo. E vorresti dire qualcosa prima di chiudere questa diretta, dare qualche, fare qualche saluto, dare qualche dritta a chi ci sta seguendo adesso? Non so, penso di aver detto tutto ciò che... Non so, solo ringraziarti dell'invito. E... Grazie, grazie a te. Non so. <ride> grazie. Grazie a te Gabriel. Allora, ci sentiamo, ci vediamo domani per il nostro incontro. <ride> e grazie a tutti a tutti quelli che hanno partecipato con le domande oppure soltanto ascoltando se avete uh, dei dubbi delle, uh, dei suggerimenti sono sempre benvenuti un bacione a tutti ah e ci vediamo domani sempre qui alla stessa ora con un'altra diretta e um, vi volevo dire se non ti sei ancora ti voglio dire, no? se non ti sei ancora iscritto nel, in questo evento, in queste lezioni, in queste tre lezioni che farò alla fine di questo mese, il 27, il 29, il 31 marzo, lo devi assolutamente fare adesso, la devi fare adesso la tua iscrizione, quindi basta accedere a italiaconapaula.comanapaula.eu e fare gratuitamente la tua adesione in questo, in questo evento sarà online, quindi eh, non, non ci sono problemi eh, né per quanto riguarda le distanze mm. <ride> ed è 100% gratis. Ok. Un bacione, un bacione a tutti. Grazie ancora, Gabriel. Ciao. Grazie a te. Ciao.